Cerchiamo di capire allora come fare a trovare il paese più adatto alle nostre esigenze personali, perché esistono cinque tipi di tassazione nel mondo, cinque gruppi di paesi che tassano in maniera, in maniera differente alla tassazione Personale, in questo momento stiamo parlando di tassazione personale, tassazione della persona fisica. Ok, ciascuno di questi cinque gruppi di paesi applica delle politiche economiche, ma applica un principio di tassazione, ognuno diverso dall'altro. Io li ho raggruppati in diretta e è importante capire è il punto principale: che il risparmio fiscale non è tutto. Quindi, noi dobbiamo capire. Quali di questi cinque principi fa al caso nostro? E poi dobbiamo incrociarla però anche con le esigenze personali. Che cosa stiamo cercando? Che cosa ci interessa? Qual è la qualità della vita che ci interessa? Ci interessa una giurisdizione di lingua inglese per tutta una serie di motivi anche personali perché fa bene al business, allora guarderò ai, sicuramente i paesi di lingua inglese e cercherò tendenzialmente di andare nei paesi con sistema non DOM, perché sono quelli che appunto applicano i tutti i paesi di lingua inglese, o comunque la maggior parte di loro applica il sistema di tassazione non DOM, che vedremo, che può essere estremamente vantaggioso. Oppure mi interessa spostarmi uh, in un paese dove immediatamente la mia tassazione scende a zero, perché eh, sono a disposizione di ingenti liquidità e voglio investirle nel mercato immobiliare che può servirmi per esempio a prendere una residenza, me ne vado a Monaco e lo vedremo tra poco, o ancora ho un business internazionale un business che è estremamente liquido, che mi permette di ottenere i miei ricavi senza l'impiego di dipendenti nel mondo, allora cercherò un paese con tassazione territoriale, perché non avrò... Uh, come dire problemi a guadagnare uh, al di fuori dei confini del paese in cui mi trovo evitando la determinazione di una stabile organizzazione perché non ho bisogno di dipendenti non ho bisogno di magazzini ok quindi questa cosa dobbiamo fare dobbiamo capire come è strutturato il nostro business dobbiamo capire uh, che cosa ci interessa a livello personale incrociando questi due fattori avremo un layout uh, definitivo non, non, è, non esiste un paese che vada bene per tutti um, e questo è il punto e il risparmio fiscale non deve essere il vostro primo driver sicuramente un driver importante però se a me non piace la vita da centro commerciale non me ne vado a vivere a Dubai se uh, a me l'inglese mi fa schifo non me ne vado a vivere in Inghilterra se sono abituato alla grande città non me ne vado a vivere a Malta se mi interessa Sud America perché mi interessa parlare mi interessa la cultura per esempio spagnola probabilmente me ne vado in Paraguay Me ne vado in Brasile, anche dal punto di vista fiscale è molto più uh, attraente. Se sono un investitore, per esempio un trader, potrebbe, uh, potrebbe uh, essere di grande vantaggio un paese con un sistema non DOM e non ho necessità di rimanere costantemente in quel paese perché mi, va, mi piace viaggiare. Probabilmente l'Irlanda o Cipro sono i paesi che fanno per me. Dopo questa introduzione, passiamo ad esaminare uno per uno questi cinque gruppi di tassazione. I paesi che applicano ciascuno questi cinque principi differenti. Allora, i primi sono i paesi senza imposta diretta. Questa è una riclassificazione chiaramente personale che incrocia sia i principi di diritto tributario sia delle eh, esigenze di ordine pratico. ok? Quindi nei manuali di diritto tributario per intenderci non trovate questa suddivisione in cinque gruppi, ve la do io. Paesi senza imposta diretta, sono quei paesi dove non c'è niente, non ci sono né tasse né contributi, uno dei contro evidentemente che solitamente il costo alla vita è piuttosto elevato, perché attraggono soprattutto la gente con tanto cash, con tanti soldi, che non vuole pagare un euro di tasse giustamente, e eh, si finanziano mediante tassazione indiretta, come i dazi all'importazione o le accise, possono o non possono avere IVA. Per esempio gli Emirati Arabi Uniti fino a poco tempo fa non ce l'avevano, adesso hanno introdotto una liquida generale IVA del, del 5%. Sono perfetti per gli imprenditori con società fisiche, cioè vanno bene se dovete settare una, una società all'interno di quel paese. Quindi oltre a spostare la vostra residenza personale, volete anche costituire un'azienda all'interno di, di quella giurisdizione. Sono, sono perfetti perché? Perché chiaramente non vi tassano e quindi... Eh, come dire, ci sono delle agevolazioni anche sul costo del lavoro evidentemente, eh, sono adatte solo per persone con reddito elevato perché, eh, perché il costo della vita è altissimo eh, o è medio alto, lo vedete dall'esempio dei tre paesi per, per Antonomasia che fanno parte di questo gruppo. Gli Emirati Arabi Uniti eh, dove evidentemente vivere a Dubai eh, non, eh, non costa poco, soprattutto costituire una società a un costo fisso che va dai 12 ai 20 Mila euro l'anno è un costo fisso vuol dire che non ti apre una società a Dubai, che è il modo poi per ottenere il visto anche a livello personale. Quindi, tu per ottenere il visto devi per forza aprire una società, non hai la necessità di risiedere a, di risiedere a Dubai su base continuativa. A Dubai gli basta che tu vai una volta ogni sei mesi per rinnovare il visto, quindi non c'è, questo lo vedremo anche dopo, comunque non c'è un minimo di soggiorno necessario per essere considerato fiscalmente residente a Dubai. Eh, qual è il contro, a parte il costo della vita? È evidente che se è una società, costa dai 12 ai 20 mila, ma anche di più, in realtà si arriva anche a 60-70 mila dollari, a seconda delle, delle zone, perché ci sono le società onshore, cioè costituite all'interno di Dubai, che sono che io vi consiglio se dovete costituire una società fisica a Dubai, quindi costa di più, però vi dà una grande una, un grande ritorno di immagine, quindi a livello rappresentativo è importante, vi permette di assumere persone e vi dà la garanzia che vi aprano un conto corrente, oggi non è così scontato, mentre nelle, nelle giurisdizioni, nelle, nelle free trade zone, quindi fuori da Dubai, potete arrivare a pagare un po' meno, c'è, addirittura insomma, si può arrivare fino ai 10-12 mila dollari eh, non vi fidate di chi vi pratica degli, degli onorari più bassi perché molto spesso non vi aprono poi il conto corrente quindi fate molta attenzione questa è una delle cose a cui dovete fare estremamente attenzione perché tra gli altri contro Dubai di recente è entrata nuovamente nella blacklist della Commissione Europea dell'Ecofin questo che cosa vuol dire? che potrebbero esserci delle problematiche commerciali a fare affari con l'Europa se si vive Uh, se si, si apre un'azienda um, a Dubai. La blacklist dell'Unione Europea è in costante aggiornamento, quindi eh, potrebbe darsi il caso che domani Dubai decida di diventare collaborativa, perché la verità è che Dubai aveva promesso di adeguare i propri standard di scambio di informazioni automatiche, ha detto di sì e di fatto non l'ha fatto, quindi oggi aprire un conto corrente a Dubai vi dà sì la garanzia che non venga scambiato con l'Unione Europea ad oggi, come un livello di privacy superiore però ha tagliato gli Emirati Arabi uniti fuori dai rapporti cordiali l'unione europea questo potrebbe non è stato ancora tradotto a livello di sanzioni quindi c'è una norma che ha tradotto in sanzione il fatto di essere nella blacklist europea né per dubai né per gli altri sette paesi che oggi vi fanno parte però mh, come dire è un elemento da prendere in considerazione alla luce della natura del business perché evidentemente se dobbiamo fare affari commerciali compravendiamo merci con l'europa allora dobbiamo fare attenzione se invece eh, potrebbero esserci dei dazi anche piuttosto elevati o più elevati del solito se invece mh, eh, eroghiamo servizi magari anche non solo sul mercato europeo allora potrebbe essere un'ottima scelta l'altro contro di dubai qual è È che un paese blacklist cioè ai sensi dell'articolo 2,2 uh, bis del testo unico delle imposte sul reddito italiano uh, l'onere della prova in caso di accertamento da parte dell'agenzia dell dell'entrata grava su me persona fisica che mi sono trasferito a dubai è un problema sì è un problema, può essere un grosso problema perché soprattutto per chi va a Dubai a prendersi il visto, aprire una società e poi non ci vive perché se mi fanno un accertamento, potresti avere un problema a spiegare che sei veramente a Dubai, cioè l'agenzia presume che tu sei fiscalmente residente, il fisco presume che tu sia ancora fiscalmente residente in Italia fino a prova contraria, ma la prova contraria gliela devi dare tu. Per cui se tu vai a Dubai e poi non raccogli nessuna delle prove necessarie per dimostrare che sei fiscalmente residente lì, poi dopo oh, l'agenzia delle entrate ti presume fiscalmente residente in Italia e ti riporta a tassazione in Italia tutti i redditi che hai tassato che hai hai non tassato, che hai prodotto mentre eri a Dubai, dal giorno in cui ti sei trasferito fino a quando ti arriva l'accertamento. Quindi fai molta attenzione, lo dico soprattutto, lo ripeto, a chi fa finta di andarci a vivere o semplicemente si prende la residenza fiscale che è legittimo e però non ci vuole vivere quindi poi si fa tutto l'anno in giro per il mondo e poi torna una volta ogni sei mesi per rinnovare il visto. Quindi anche in caso in cui voglio applicare questa strategia che è perfettamente lecita, potresti avere un problema enorme. Um, e questo è uno dei contri dei paesi senza imposizione diretta lo stesso problema ce l'abbiamo a Monaco, Monaco e anche essa blacklist per le persone fisiche quindi altro contro uh, il secondo contro evidentemente vado a Monaco faccio un bel po' di soldi perché uh, Monaco mi permette di prendere la residenza se ho perlomeno mezzo milione di euro su un conto corrente tendenzialmente ti richiedo di investire in immobili e eh, con mezzo milione di euro nel Principato di Monaco non ti compri un bene amato nulla, quindi anche qui facciamo attenzione, è vero che vado a Monaco, è vero che non vengo tassato a livello personale, diverso l'imposta sulle società, un minimo c'è, c'è un'imposta uh, sui redditi uh, prodotti all'interno del, del Principato di Monaco. Quindi eh, se devo fare impresa ci penso due volte, se sono un, un, uno sportivo ci vado, se sono molto ricco ci vado, altrimenti non la prendo in considerazione. Il terzo esempio è quello delle Bahamas che è tendenzialmente è la residenza che viene eh, acquisita di più dai cittadini americani, ma anche qui chiaramente può essere estremamente expensive, estremamente caro eh, ottenere la residenza fiscale, perché le Bahamas richiedono un investimento minimo sempre crescente di circa 300.000 euro, uh, Ma anche alle Bahamas ormai il mercato immobiliare è fuori da ogni, contro fuori da con da ogni controllo e quindi tra uh, euro magari non vi comprate neanche un monolocale alle Bahamas. Quindi facciamo, facciamo attenzione: quindi, se abbiamo, se abbiamo un grosso patrimonio da difendere, se abbiamo un grosso reddito, prendiamo in considerazione una di queste tre o comunque i paesi senza imposizione diretta, altrimenti non fanno per noi.